benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia nel breve video di oggi vedremo una procedura molto semplice come creare un documento che abbia un piedi pagina differente per la prima pagina e per tutte le altre pagine noi lo facciamo con eh, Writer, con LibreOffice Writer ma concettualmente diciamo, la procedura è simile anche nel mondo Microsoft e nel mondo di Word allora che cosa facciamo? soltanto per rendere un pochino più chiaro questo video allora, andiamo nel menu Zoom vedete, e noi diciamo eh, pagina intera a questo punto se noi clicchiamo questa iconcina qui in basso a destra vista più pagine, lui ce la sposta a sinistra perché così contemporaneamente noi soltanto per rendere più chiaro questo, questo video tutorial possiamo inquadrare più pagine nella stessa schermata allora creiamo queste pagine menu inserisci, interruzione di pagina non appena io clicco interruzioni di pagina vedete si crea un'altra pagina e vedete questa è pagina 2 di 2 e questa è pagina 1 di 2 restando in pagina 2 di 2 scriviamo un'altra volta interruzioni di pagina e creiamo tre pagine adesso di default il documento il LibreOffice Writer non ha i piedi pagina né in né piedi pagina quindi lo dobbiamo creare Facciamo inserisci, andiamo nella voce intestazione o piedipagina e scegliamo piedipagina. Abbiamo soltanto uno stile che possiamo scegliere, il predefinito. Come vedete contemporaneamente viene creato in tutte e tre le pagine. Predefinito, facciamo così, aumentiamo un po' la fonte di modo che nel video di YouTube possa essere un pochino più visibile. E noi scriviamo introduzione. Siccome questa entità è un'entità dinamica, vedete che il contenuto del piedipagina viene praticamente replicato in tutte le pagine, ma io voglio che a partire dalla seconda pagina ci sia il numero di pagina, non ci sia diciamo, la espressione introduzione, quindi io devo scollegare la pagina 1 da tutte le altre pagine. Come si fa? Semplicissimo, entrando all'interno del piedipagina di pagina 1, si clicca questa freccettina, si fa formatta piedipagina e vedete che all'interno di questa finestra c'è un segno di spunta che viene messo automaticamente nella voce contenuto uguale nella prima di pagina. Noi lo, lo, lo dobbiamo togliere, facciamo ok e adesso abbiamo scollegato la prima pagina dalle altre, tant'è vero se noi andiamo nel piedipagina della seconda pagina e lo cancelliamo con backspace vedete che si cancella solo dalla seconda in poi quindi adesso siamo liberi di poter fare con il piedipagina della prima pagina quello che ci pare lo mettiamo al centro, lo facciamo grassetto e corsivo vedete che c'è scritto introduzione da qui in poi partirà la numerazione delle pagine allora facciamo scriviamo un testo scriviamo pagina e come vedete siccome adesso questa è il piedipagina di tutte le pagine tranne la prima automaticamente replica la scritta nelle altre pagine facciamo menu inserisci e mettiamo il numero di pagina c'è un piccolo errore perché lui ci conta la prima pagina noi non vogliamo che ci conti la prima pagina questa deve essere pagina 1 quindi doppio clicchiamo nel campo e vedete in questo campo qua noi possiamo fare l'espressione meno 1 cioè tu parti da meno 1 ed ecco che diventa pagina 1, pagina 2, pagina 3 eccetera. Noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo slegato il piedipagina della prima pagina andando in questo menu qua, formatta piedipagina e togliendo il segno di spunta da questa voce, contenuto uguale nella prima pagina, e poi semplicemente abbiamo doppio cliccato questo campo grigio mettendo l'espressione meno 1 per farlo partire da 1 invece che da 2. Quello che non siamo riusciti a fare è eh, far sì che questa introduzione costasse di più pagine. Abbiamo provato anche inserendo eh, l'entità sezione, ma noi non ci siamo riusciti. Cioè questa cosa qua ci eh, riesce solo se l'introduzione è di una sola pagina. Se voi sapete come si fa potete fare un commento, potete scriverci e potete segnalarcelo. Bene, il video finisce qui. Grazie a tutti per averlo visto fino alla fine. Spero vi sia stato utile. Al prossimo video di Logistics ed Analytics Italia.